To joining, so we need you to just uh, stand clear, please. <laughs> Sit. Good. Day. Very well played. Lay down. Good. Get up. Good. Day. Good trainer. I teach you everything. <laughs> Ma dove? Dove? Sono solo minuti Scegli qual è il tuo problema? Eh? lo sai. Stai benissimo! Ma perché ho sbagliato fermata, vabbè? C'è in te Dai, è venuto fuori anche un po' di ombra. Qualche nuvoletta. Ma arriverà comunque Ma scusa, vieni a vedere con i tuoi occhi C'è scritto che i bus finiscono alle 11.50 Eccolo che arriva Nene Come non è quello? 123 Quello dietro Beh, siamo saliti su quello sbagliato Che ha telefonato l'altro perché <ride> Beh, comunque ha detto che sta arrivando dietro di lui hai un sorrisino potresti farlo ha detto che arriva al botanic garden al botanic garden si, sì, spacca siamo solo ienene quindi come i vecchi tempi cresce cresce corre Perché tronco? Usavano questi alberi per coprire i rifugi e farne delle case e costruire barche, canoe. <sussurra> Siamo pronti per partire per questa nuova avventura Stiamo andando alle Crystal Cascade In un campeggio abbastanza attrezzato Stiamo partendo in bicicletta Io devo caricare tutto Matteo, sul serio? Non sto scherzando? Vabbè, ma le leghi lì? Sì, ma la guida ieri la bicicletta non tu. Beh Io non ce l'ho Ecco se lo fa. Ma me l'hai detto che tu non ce l'avevi? Beh, è il venditore che ha mentito, scudratamente. Ma sai che cosa c'è? Che tu non avrai il cestino, però hai sicuramente uno zaino. Se mi sbilancio il cane è colpa tua, eh. E non dire o l'ho ammazzato. cercare di riprendere il piatto <ride> abbiamo fatto tipo 74 km o una cosa del genere ma che esagerato che esagerato mica abbiamo fatto 74 km 45 minuti in bicicletta non saranno mica 74 km non morì. ho passati un po' di anni da quando scalavo le vette con mio padre le vette di che? di l'Everest delle Alpi, vero papi che scalavo le vette con te sulle Alpi? Secondo me non hai fatto neanche una salita. No, ma... fino a Gribbia sono arrivata. Proprio un bel posticino. No, that's... Non ci puoi credere Cosa? Mentre stavo facendo la ripresa ho sentito crack Crack? Si sì. Cioè ah. Ti vuoi credere? Ah. Mi sono abbassato per fare una ripresa a te e si sono rotti Ma dai! Tra l'altro Australia non ho più pantaloni, no ne ho uno ma Come cazzo faccio? Devo... Ma la tenda porta sfiga per i tuoi vestiti, prima il canguro è una scultura d'arte moderna, veramente. Okay. <ride> Speriamo che non ti rivento, che non piova. perché. Barbie time. buongiorno sono le 11 ecco, siccome noi siamo furbi andiamo alle cascate alle 11 quando il sole è bello alto Pronto. Questo è pazzo è ufficialmente pazzo Come la Santa Petronilla di Biasca, eh? Ok, cioè, dopo tante fatiche Sono morta, come vedete dalla mia faccia Sto morendo anch'io qua sotto <ride> Nel sole. Però siamo contenti di essere arrivati qui E' stato... Più che altro il viaggio, non mi sento più le gambe. È stato più che altro l'orgoglio di essere arrivati fin qua in bicicletta e a piedi a fare la differenza perché le cascate sono belle, sono carine, ma per chi è ticinese come me e ha visto le cascate in Svizzera non c'è paragone. La Svizzera vince, eh, vince anche il fiume Savena. <ride> e cioè, tra questo è il fiume Savena non è che. Ma te, come ti senti nei vestiti di donna? Ma pancura! Amore, ma come sei sexy! Mangi una carota proprio in modo sensuale. Mi sento sul set di Basic Instrum. <ride> Vogliamo aspettare questa foto. Sì, è una foto, non è impazzito.